Volontari disclosure, costi per emigrati e pensionati. Tanti miei clienti sono ex emigrati che hanno lavorato tanti anni in Svizzera. Poi si sono ritirati in Italia per godersi la pensione svizzera. In questi casi spesso la pensione di vecchiaia AVS o AHV va direttamente da Ginevra sul conto in Italia e non ci sono problemi i soldi del secondo pilastro però, i soldi della cassa pensione o pensioni scasse, invece spesso e volentieri vanno a finire su un conto svizzero, aperto magari 25 anni fa, dove si riceveva la paga ogni fine mese e dove si trova anche magari un piccolo patrimonio risparmiato con tanti sacrifici. Questo conto va dichiarato mediante la volontaria disclosure e ti dico una cosa, te la cavi con molto meno di quello che pensi, pagherai molto di meno di quello che pensi, se non fai la volontaria disclosure e ti beccano rischi che non ti basteranno i soldi che hai sul conto per pagare imposte e sanzioni. Se vedi questo video ti spiego perché non ti basteranno i soldi che hai sul conto e ti dirò quanto ti costerà veramente se non fai la volontaria disclosure. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con Swiss Stockholm, ma anche figlio di italiani emigrati in Svizzera. Comprendo la tua situazione. Hai un grosso problema da risolvere, anche se non è colpa tua. Anzi, hai portato e porti benessere sia in Italia che in Svizzera. Alcuni dicono che faccio terrorismo quando dico che non ti bastano i soldi sul conto. Se non fai la VD, ora ti dimostro che non è così, con un esempio reale e frequente nel mio studio. Ti faccio un esempio con dei numeri. Mettiamo caso che hai 100.000 euro di patrimonio e che ricevi una pensione dal secondo pilastro di 12.000 euro l'anno. Se fai la di disclosure te la cavi tra imposte e sanzioni con soli 6.100 euro per tutti i cinque anni. Se invece non fai la volontà di disclosure e ti beccano, ed è matematico che ti beccano, pegarai da un minimo di 100.000 euro fino ad un massimo di 350.000 euro. Hai sentito bene? Più i costi del commercialista e dell'avvocato che ti deve difendere. Perché così tanto? Perché... Abbiamo sanzioni che vanno dal 320% fino al 640%, hai capito bene, 640%, perché se non fai la volontaria disclosure il calcolo considera la Svizzera come paese blacklist con un periodo accertabile di 10 anni. Dunque, se non fai la volontaria disclosure non ti bastano i soldi che hai sul conto, ma soprattutto, ed ora ti dico di più, se non fai la volontaria disclosure e utilizzi i tuoi soldi in qualunque modo commetti il nuovo reato di autoriciclaggio, un delitto punibile con la reclusione fino a otto anni. Ora, dopo aver sentito quanto costa veramente non fare la VD, non fare la volontaria di disclosure, ti offro un bel regalo, una consulenza completamente gratuita e senza impegno al telefono con me, per una durata dai 10 ai 20 minuti, di un valore di 125 euro. Questa offerta però è limitata, vale solo per i prossimi 10 giorni. Discuteremo la tua specifica situazione e calcoleremo insieme quanto andrai a pagare. Cercheremo di stabilire il quantitativo. Digita ora il mio numero svizzero 004179 79 790 4444 o il numero verde italiano indicato sul sito e prenota una consulenza personale con me su linea telefonica completamente anonima e protetta. Attenzione, ora che sai la verità su quanto costa veramente, non fare la volontaria di disclosure, non perdere tempo e fai il primo passo. Vedrai che ti sentirai meglio dopo la telefonata con me. Grazie dell'ascolto.